Buonasera mattina, tante sono le iniziative della sovrintendenza messe in campo per questo periodo natalizio. Sì, dunque la soprintendenza di Salerno con i suoi validi collaboratori, funzionari e il servizio educativo ehm, a latere della grande kermesse delle luci d'artista ha messo in essere mh, due iniziative importanti. Ehm, una è eh, una retrospettiva un po' di quelli che sono stati i progetti che la soprintendenza nell'ambito del Piano triennale per l'Arte Contemporanea. Eh, ha messo in essere per promuovere la conoscenza dell'arte contemporanea ehm, soprattutto fra i giovani e, è molto importante appunto questo approccio dei giovani all'arte perché è un mezzo attraverso il quale è possibile appunto mettere in moto i pensieri, le riflessioni, i sentimenti, le emozioni e rispetto alla grande mostra che si inaugura eh, l'11 a Santa Sofia, promossa dalla superintendenza con il patrocinio del Comune di Salerno e dell'associazione Carmine eh, Pandolfi, ehm, abbiamo pensato che fosse importante in questo approccio al mondo dell'arte da parte dei giovani ehm, mettere in essere un'attività formativa ad hoc che si chiama Guida d'Artista e che si avvarrà in mostra della presenza appunto di alcuni artisti molto sensibili molto aperti al contatto con i giovani cominceremo il 13 con eh, Edoardo Gianattasio eh, seguirà poi il 15 la, eh, verrà, eh, sarà presente in mostra con i ragazzi dei, dei licei salernitani eh, Alessandro Mautone e poi concluderemo con Lucio Liguori ci sarà ancora poi un, un, un momento di incontro dei, dei di bambini più piccoli, anche con disagio mentale, con, con Augusto Pandolfi in mostra il 21. Quindi questo, creare questo contatto significa soprattutto ehm, creare un rapporto alla pari con l'artista per far sì che risponda in prima persona a quelle che possono essere le domande dei giovani sull'arte contemporanea eh, a latere della mostra della grande mostra appunto tabule picte di cui ho appena parlato poi eh, abbiamo pensato appunto a questa retrospettiva su quelli che sono stati i progetti che la soprintendenza ha messo in essere nell'ambito del piano segnale dell'arte contemporanea promosso dal ministero dei beni culturali eh, sono state molte le iniziative eh, anche queste si sono avvalse della presenza di artisti molto sensibili e, e capaci di instaurare con il pubblico e anche con il pubblico dei disabili un forte contatto, per cui abbiamo qui eh, davanti uno dei cartoni realizzati nell'atelier della creatività della nostra soprintendenza da Riccardo Dalisi, di cui appunto non possiamo che ricordare, al di là delle grandi doti di architetto, di design, anche la grandissima sensibilità che l'ha spinto sempre ad operare nel campo del sociale, mettere la sua arte al servizio anche di ragazzi meno fortunati, quelli di Scampia, del Rione Traiano, del Rione Sanità. Abbiamo qui la sagoma realizzata in atelier, eh, da Riccardo insieme ai disabili visivi eh, nel momento in cui appunto hanno affrontato il tema di come illustrare eh, uno dei monumenti principali della nostra città, San Pietro a Corte e insieme a tavolo di lavoro eh, Riccardo Dalisi ha deciso appunto di ehm, porre al centro dell'attività dell creativa San Pietro a corte la sagoma di Arichi II ovviamente, colui che ha reso munitissima la città in epoca Longobarda.